che mi ha permesso di crescere professionalmente e personalmente in quanto ha un po' abbattuto le mie paure perché ho avuto diversi confronti con i genitori ho cercato di spiegare, grazie all'aiuto anche di colleghi e coordinatori certe tematiche importanti ai genitori qual è la differenza di genere e l'importanza del giardino anche nei periodi invernali